Guerrieri, guerriere, buongiorno! Uno spettro si aggira tra le scuole di arti marziali ed è quello dei maestri incompetenti che usano sporchi trucchi per farvi iscrivere ai loro corsi. Giusto? Giusto. No, perché le, lo scheletro rappresenta lo spettro. Una metafora. vabbè. Ho iniziato a fare arti marziali quando avevo 12 anni. E adesso ne ho 44, quindi ne ho viste diverse di, di cose strane, alcune divertenti, alcune letteralmente grottesche e questa è una di quelle. Come funziona? Si basa su un assunto e l'assunto è ti dimostro che quello che hai fatto o quello che pensi di saper fare non vale nulla e così vieni da me a imparare la vera arte marziale, il vero sistema di difesa personale o il vero sport da combattimento, tant'è. Ti spiego esattamente come funziona. Il maestro chiama il principiante che normalmente è venuto per una lezione di prova e gli chiede come ti difenderesti da un pugno? Vale sia se la persona non ha mai fatto niente, sia se è un praticante di un altro sistema, sia che... È praticante dello stesso sistema ma di un altro maestro, un concorrente la tecnica può essere una difesa da pugno, da calcio, da coltellata, da bastonata quello che è, non è importante praticamente come funziona vede qual è la difesa e elabora un attacco che eluda quella difesa per cui parte già dalla soluzione del problema e ovviamente ci va giù pesante come un treno e l'idea quale sarebbe? quella di dimostrare alla persona che finalmente ha trovato una scuola in cui si fa sul serio e in cui il sistema funziona. Ah sì, perfettamente senso. Qual è il trucco? Il trucco è che primo tu parti già dalla soluzione, secondo è ovvio che se tu insegni in una classe, il 99 dei casi sei molto più preparato di un principiante o di una persona che viene e che ha praticato qualche anno e quindi che cosa succede? Che praticamente non stai dimostrando che una tecnica è migliore di un'altra e poi bisognerebbe vedere per chi, ma stai semplicemente dimostrando che tu sei più forte di un'altra persona. E grazie. E perché questa cosa è sleale? se non criminale in certi casi, perché un buon istruttore di arti marziali, difesa personale o sport da combattimento non ha bisogno di dimostrare nulla, sicuramente non ha bisogno di dimostrare nulla al primo venuto. E inoltre il suo focus è sempre il benessere dell'allievo o la progressione dell'allievo, non il dimostrare che un sistema è superiore a un altro. Il succo è se hai bisogno di convincere qualcuno di qualcosa, tu per primo non ne sei convinto.